Eh, Presidente, semplicemente per, eh, per definire un, un punto, eh, ovviamente il Movimento 5 Stelle consegnerà il, il voto favorevole a questa delibera. Eh, abbiamo detto che appunto, la proposta ha lo scopo quello di procedere appunto, alla definizione di innumerevoli pratiche in evase fino ad oggi del condono edilizio. Finora l'amministrazione ha ancora 180.000 pratiche circa, quindi eh, diciamo, è necessario, proprio l'obiettivo è quello di snellire e semplificare. Abbiamo detto attraverso l'Istituto del Silenzio Assenso che è una normativa vigente, l'attestazione del perito con, eh, un, di un tecnico appunto abilitato, la dichiarazione di responsabilità del cittadino. Il tutto con l'applicativo connesso all'utilizzazione della piattaforma informatica avremmo una procedura più snella e più veloce per evadere queste, eh, queste pratiche. Concludo. Grazie, consigliera. Non